Buonasera amici e amiche di InvolonWright, siamo in compagnia di Massimiliano Manzini, referente della protezione civile. Una prima domanda, se mi può dire quante sono e quali sono le organizzazioni di volontariato che collaborano con la protezione civile convenzionate dalla città di Torino. Allora, le associazioni di volontariato convenzionate con la città sono 11, e vanno dalle associazioni che si occupano di trasmissioni radio, alla logistica, alla mediazione culturale, gli psicologi per i popoli, il sanitario e danno un supporto alla città in caso di necessità. Grazie. E qual è il ruolo della protezione civile e delle organizzazioni di volontariato affiliate nei casi di emergenza? Beh, Il ruolo del volontariato è fondamentale perché comunque sono le persone, i volontari, che intervengono il prima possibile per dare una mano alla città per riuscire a sopperire eh, all'emergenza e quindi fare il controllo eventualmente dei fiumi in caso di necessità, aiutare la popolazione in caso di bisogno aiutare ad evacuare se è necessario, come per esempio l'esempio di questo campo, eh, evacuare delle zone e quindi portarle poi in zone sicure. Va bene, grazie, grazie. buona serata.